Ciao a tutti ragazzi, io sono Katana ed oggi siamo col sesto episodio di All Wake. Allora, andiamo un po', ricarichiamo, uh, dobbiamo andare di qui, ok. Eeeeee! Di là ne ho visto uno. Oh, ma quanto ci vuole? No, no, no, no, no No, no No, dai raga, aspettate Via, via, via, via, via Oh Ricarichiamo oh. Ok Va bene Cazzo, non ho più munizioni Merda Eh Uh, di qui, no, no, no, no, vai a fanculo. Ma perché sempre tre? Eh, per forza devo mettermi questo. Colochiamo ok, questo. Madonna, oh. Che palle, non volevo sprecarli adesso Le munizioni di... vabbè Cazzarola che palle Poi solo 4 no dai Vi prego please basta No eh Ma dai figa ma basta Ma uno è caduto? Ho visto qualcosa? Vabbè No dai basta raga che cazzo Ok punto di controllo E eh, va bene ma io vorrei Oh vi prego Vi prego vi prego vi prego Munizioni munizioni E eh, dai 12 non sono tante ma sono meglio di niente uh. Allora un attimo, qui se c'è qualcosa, ovviamente questo è rotto e io non posso chiamare nessuno, stranamente. Eh, qui c'è una paginozza, raccogliamola e leggiamola. Qual era questa? Gira l'angolo, temendo ciò che la torcia avrebbe potuto illuminare. Improvvisamente, il simbolo di una torcia dipinta malamente brillò nella luce. Dietro, nascosta da una roccia, c'era una cassa di metallo rovinata. Era lì per un motivo, piena di scorte, batterie, bengala, munizioni. Cose necessarie per sopravvivere alla buia notte lasciate da qualcuno che sapeva ciò che io sapevo e anche più ok spero che non ce ne siano di quei pezzettini di merda perché davvero non voglio sprecare munizioni micchio lo stavo dicendo uno due e eh, non ce ne sono due come minimo che cazzo c'è qui allora, loro, loro, loro, loro, loro. Quanti, quanti sono? So Ma questo qua è gigante. No, no, no, no, no, no, ah! ricarica. Dai, pezzo di merda, però. Poi non ho un cazzo Ah oh, merda Ah oh, che palle Ma un altro Ma what the fuck oh, Eh ma quanti sono Ma quanti cazzo sono Ma dai ma figa Ma non ne ho così tanto di munizioni Che cazzo è Cos'è Dai, porca puttana. E eh, boh, parto subito con questo, ma figa. Ah. Allora. Quanto cazzo sei grosso, però, porca puttana. Allora, cerchiamo di... Ma what the fuck! Oh, dai, non posso neanche alzarli vicino. No dai raga, questo è un macello però. Ma dai. Figa! Dai cazzo. No. No no no no no no no no no no no ci ci deve essere qualcosa però. Allora, aspetta Aspetta Aspetta. no eh, no cazzo, no no che no no tipo. Non facevo il trigger Che mi mettevo lì. Allora, prima elimino questo Ok, uno è andato Ma figa, ma che cazzo sei? Ma fammi scappare No, no, no, no, no, no No, no, no, levati, levati Ma dai! Oh cazzo, mi è rimasto un culo di vita, fuck Dai, corri, pezzo di merda, figa Tu vuoi morire male Allora, aspetta, aspetta, aspetta No, no, no, no, no ok colloca no no fuck fuck fuck colloca non ho più munizioni fuck corri no non morire ti prego e cazzo no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no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 Ma se io vado direttamente verso la luce? Allora, proviamo un secondo, eh. Via! No, mi Beh. Ci riprovo ad andare verso la luce, però... Porca troia! Ma che cazzo è? Almeno se vado verso la luce, boh, non... Cazzo ne so, boh. Adesso vedo, vediamo un secondo. Allora, prima li trollo un attimo. Se riesco, perché... Allora, venite verso di qui. Io te, intanto ti cerco di indebolire un pochettino. Tu vaffanculo. Ok, uno è andato. Ma vaffanculo, pezzo di merda! Ma dai, so, sono, sono un mer... Ma raga, ma fatemi... Ma vaffanculo! Ma vaffanculo! Dai, cazzo! Allora... Provo a prendere quelli piccoli adesso. Se muoio ancora, eh, provo ad, an ad andare verso la luce. Cazzo, devo fare? Ok, due colpi. Uno, oh, mica mi appariva da dietro. Vaffanculo, pezzo di stronzo stavolta. Ok, due, via. Oh mio dio. <ride> ma dai, ma vaffanculo. Allora, ma, ma da dove? Ma chi, ma quando, ma cosa? Ma se io ho prima lui... Dai fuck, ma dai, ma vaffanculo No, no, no Cazzo Cioè, io so che devo prendere quelli piccoli Perché tanto due colpi li ammazzo Il problema è che, micchia, mi arriva quel cazzo di coso lì Dov'è? 1 e 2 Eh no Minchia se mi stai in culo, ti giuro No! Oh! Oh! Oh! Dio con quello dietro, madonna Dillo, dimmi che c'è solo lui. No, non c'è solo lui. Madonna, fallo fuori. Porca puttana. Eeeh, vaffanculo. E adesso? Adesso che cazzo faccio però? Non munizioni, sono spariti, ti prego dimmi di sì E mo? No raga, non ho più munizioni, che cazzo faccio? Ti prego dimmi che ci sono delle munizioni qui Vabbè, Thermos Io ho paura Cazzo, io ho paura Ma io vorrei delle munizioni, cazzo! Porca! Eh no! Ma zio, ma come Cristo faccio ad ammazzarti, No raga, io non lo so. Posso andare? Andiamo? Ma fanculo. Chi questo mi insegue. no? Dai, ragazzi, mi sta venendo ansia. Porca puttana. Ah... Brightingale non avrebbe voluto essere a Bright Force. Quelle piccole comunità lo nauseavano. E non gli piacevano né gli alberi né il caffè. Ora sapeva che facciate dei negozi e sorrisi nascondevano orrori indescrivibili. Desiderava tremendamente fare inversione e guidare sino allo svenimento finché non avesse finito la strada o l'alco. Ma doveva prendere lo scrittore a ogni costo. Fia senza munizioni, porca puttana. Non c'è un cazzo però, eh. C'è proprio niente. E eh, usiamo. Però, porca troia. Davvero non c'è niente? Oh, Gesù Oh, eh eh, ok E eh, che mi sento tanto sicuro, eh Ma cosa? Ma, ma cosa? Ma dai cazzo! Ma oh. e eh, vabbè Porca puttana Eva No dai eh. <coughs> La torcia è roba da ragazzini. I bengala li terranno lontani. Sì, ma se poi li finisco, coglione. Voglio munizioni, ma è un vedi cazzo. Vedi. Cosa sono queste? Vedi, certo che li vedo. Dai, muoviamoci. Perché? Ah, voglio munizioni. Ah, ho perso... Mi sì, chiamano male. Muoviamoci. Ho perso la mia arma. Ti Mi promuto? Dai, ok. Continua a puntargli la luce addosso. Ci volle un momento, ma poi lo riconosci. L'avevo visto sul traghetto quando ero arrivato con Ellis. La fissava. Conosceva il mio nome. Stavamo andando nella direzione di Loverspeak. Non poteva essere una semplice coincidenza. Ah, ah. Dov'è? Porca. Porca Stai tra... zitto! Altra Madonna Ma figa ma pigliagli Uno è andato Due sono andati Dai pigliali Non voglio usare in gala adesso eh Vabbè uno lo provo ad usarlo Oh yeah motherfucker. Ah, l'ho usato per niente, ma quanto sono scemo, vabbè. Dai. Ma come? Ah, niente da fare, Wake. Stai scherzando? Dammi l'arma. Ma adesso non c'è tempo, tienili alla larga. Ma dai, cazzo, ma davvero? <ride> Ah, inizio ad odiarli Io li sto tenendo lontani, ma che cazzo posso fare? Eh? Mi piace un altro qui, che cazzo devo fare? Mi stai sul cazzo, fuck dai, dai, dai, dai, dai, dai. È fa niente, sali. No, oh, ti senti meglio adesso, Wake? Tranquillo e al sicuro? Figa, se ti odio. Siamo pronti, presto ci saranno addosso. C'è la luce, li andiamo. Corri, cazzo. Dobbiamo eliminare tutti. Beh, immagino. Non immagino. Ottimo. Voi. Vai a fanculo. E eh, niente, se arrivano, arrivano. Eccoli. Oh, porca puttana. Allora facciamo così. E ce lo butto qui. Tiralo. Dai, piglialo. C'è un altro. Ricarica, ti pila. Dai, e piglialo, quanto sei scemo. Ma come, davvero? <ride> Cazzo. What the fuck? Allora, datemi un affanculo. Vieni qui. Eh, beh, sì, eh. Figa, proteggimi, No, testa di frocio. Ma beh, Così. Dio, tu sei troppo grosso. Io te lo butto qui. Vieni qui. Sì, ma zio, ma li devi pigliare però. Dai, dai, dai, dai Piglialo Stai giù Fuck Ok, uno è fuori Basta, basta oh, Semplice, stai zitto Ah mia moglie, dov'è? Sapevo che l'avresti detto. Ho già letto tutto. Sei un cazzo di genio, congratulazioni. Farai succedere cose gloriose e terribili quando avrai il nostro controllo editoriale adeguato. Di che diavolo stai parlando? Dov'è Alice? Voglio l'intero manoscritto, altrimenti Alice ne pagherà le conseguenze. Oh, yeah! Ma tu micchia, tiri i pugni voi, esplodi la gente. Vabbè. Dammi il manospetto te ne No, torna qui. Giuro che se tocchi heli, ti faccio fuori! Mi sete? Torna subito qui. Ah, Va bene ragazzi. Grazie per aver visto questo episodio. Io vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi se non vi siete iscritti. Madonna mia raga. Scusate se sono morto davvero tante volte, ma boh, mi sono impanicato. Beh niente, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao ciao.